I libri sono la memoria che non muore. Benvenuti in questo episodio dell'Osservatorio, dove esploriamo insieme il futuro del mondo videoludico. Analizziamo anteprime, commentiamo preview e giochiamo demo come in questo caso, per vedere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi in questo fantastico e variegato mondo dei videogiochi. Book of Awards, gioco la cui uscita è prevista per giugno 2023, si presenta come seguito spirituale di Caltis Simulator, gioco del 2018 anch'esso prodotto dalla Weather Factory. Book of Awards si presenta immediatamente dalla schermata iniziale con la medesima estetica presente appunto in Caltis Simulator. La casa di produzione ha infatti dichiarato di voler mantenere una certa continuità fra due giochi, benché non siano effettivamente uno seguito dell'altro, bensì avventure ambientate nel medesimo mondo narrativo, spirituale, mistico, quindi con in comune lo stesso pantheon di divinità e la stessa tradizione e folklore di leggende. La cosa affascinante di entrambi i giochi è sicuramente l'immensa, immensa storia e lore che gli autori hanno creato. Il gioco infatti prende ispirazione da una, tipica, tipica, da una narrazione tipica Lovecraftiana, ma se ne distacca completamente creando un insieme di leggende e di divinità tali da avere un'unicità che la distacca appunto dalle opere di Lovecraft, mantenendo sempre però quelle sensazioni e quelle emozioni tipiche del maestro dell'horror. Vediamo la demo quale opzioni ci consente, come potete notare... La lingua è l'inglese e non è previsto la traduzione in lingua italiana, come purtroppo già il gioco precedente. La grossa mole di testo purtroppo rende difficile per una casa di produzione investire nell'italiano, che purtroppo è una lingua che, diciamocelo, non rende così tanto, soprattutto in giochi come questo, che nonostante si presentino come giochi eh, di grande attrazione per una certa nicchia di pubblico, non si possono definire giochi che vendono. Quanto una casa di produzione potrebbe desiderare. Vediamo di iniziare. Cross Sense. Brankrug. 7 di marzo 1936. Come gioco precedente siamo nella prima metà del 1900 come ambientazione temporale. Non c'è più stato un bibliotecario alla Hush House dall'incendio 7 anni da ora. Candidati disponibili sono molto difficili da trovare. Ma forse ne hanno trovato uno in te. Prenditi cura del tuo viaggio. Il mare intorno a Brancrug è pericoloso. Allora, direi che siamo giunti su quest'isola, Brankrug. Qui ci dice che è un'isola che viene colpita dalle maree. Quando la marea è bassa si può camminare su questa spiaggia, anche se probabilmente non dovremmo. Perfetto, quindi ci dice che è un luogo pericoloso, che il mare in tempesta non è evidentemente un posto, Positivo dove trovarsi e lo posso comprendere Guida Perfetto, la struttura di gioco è la medesima del gioco precedente Cliccando su una zona come questa, un rettangolo dove andrà inserita una carta ti vengono presentate le caratteristiche che la carta deve avere per essere disposta in quel punto In particolare, Assistance Il bibliotecario vive da solo ma non c'è nessuna vergogna nel chiedere assistenza agli altri e i requisiti devono essere l'una, i segreti sono morbidi, la notte è ancora più morbida, il mare parla, non è sempre saggio ascoltarlo. Mm. E poi l'altro era l'inverno. L'inverno è il principio del silenzio, delle fini e delle cose che non sono ancora propriamente morte. L'inverno era uno dei nove principi 8 più 1, se vogliamo essere specifici, del gioco precedente. I principi sono degli aspetti della, della realtà, di questa realtà, e sono necessari per intraprendere il proprio viaggio mistico, in quanto ogni, ogni divinità, ogni percorso che porta alla divinità, segue uno o più di questi principi, che rappresentano cose specifiche. Come abbiamo potuto vedere, l'inverno rappresenta il silenzio e la fine di tutte le cose. La luna, invece, non era uno dei principi precedenti, infatti non è definita a principio. Deve essere a questo punto una caratteristica specifica di qualcosa di questo gioco. Quindi, possiamo muoverci sulla spiaggia, probabilmente se troviamo qualcuno che ci guida. San Brennan's Cove. I pirati attraccano le, nuove, le loro navi qui ogni notte. Il mare... Non ha rimpianti della marea e dopo che ogni marea si ritira qualcosa sempre rimane. Qualcosa che noi chiamiamo memoria. È vero anche per le tempeste. Allora, saggezze. L'albero della saggezza. Gli studiosi e gli adepti riconoscono nove saggezze. Anche se non sono d'accordo dove una di queste saggezze finisca e dove l'altra cominci. Qualcosa su cui riflettere. Bellissimo! Qui andrà messo il nostro diario. Le mie memorie giacciono attorcigliate al mio diario come un seme nella terra d'inverno. Una volta che hai recuperato letto il, il tuo diario, usalo per sbloccare l'albero. Quindi questa sarà una specie di nostro albero de dell'abilità o del nostro percorso mistico, vediamo un po' Birdsong Oromachisteria Itastria Illuminazione Hushery, Dictodromia, wow! Affascinante! Ognuna di queste cose poi seguirà un percorso sempre più complesso Chissà, saranno i libri di conseguenza a sbloccare questo nostro percorso? Torniamo al mondo Il freddo viene per primo Tuoni urlano, le onde si abbattono E finalmente io, sbattuto su questa sabbia umida sulla spiaggia C'è qualcosa nella mia mano come vedete, se non avete giocato il gioco precedente, questa è la classica schermata di reward di un'azione o comunque che ti porta ai risultati di qualcosa che hai compiuto prima. In questo caso, essendo l'inizio del gioco, non abbiamo compiuto qualcosa precedentemente. Qui, come vedete, ci sono varie caratteristiche, fra cui l'inverno di cui abbiamo già parlato prima, il cuore, che di solito rappresenta la nostra salute, ma è anche il principio di ciò che continua e preserva. Ma poi abbiamo altre caratteristiche, abbiamo un 2 di socket, giustamente se siamo approdati su quest'isola nella maniera non convenzionale, <ride> di conseguenza siamo bagnati fradici. Elementi dell'anima. Readable, quindi cosa che possiamo leggere, perfetto. Sky. Deve essere un altro materiale come lo era per l'appunto la luna di prima, che non era presente nel gioco precedente. Tu? Memorie. Le memorie possono essere usate per aiutare il crafting e per upgradeare skills. Vediamo un po'. La nostra salute, siamo mezzi annegati. Dove va? Qui, ok. Memoria, tempesta. Ci sono tempeste grandi abbastanza per scuotere la luna nel cielo. E i pensieri di ciascuno all'interno del proprio teschio qui no memoria perfetto un libro bagnato l'unico possedimento che sono riuscita a tenere dal naufragio come immaginavamo non siamo arrivati qui nel metodo con cui avremmo dovuto anche questo ha un socket perfetto quindi probabilmente dovremmo trovare un modo per asciugarlo benissimo e ricorda quindi come il gioco precedente si basava sull'utilizzo di carte e di verbi, che quindi permettevano di compiere azioni, anche questo sembra avere una struttura simile. Attualmente il tempo è in pausa, perché come vedete 2 minuti e 47 secondi sono la vita che ci rimane al drawned Non ho idea, superate questi 2 minuti e 47 secondi che cosa succeda, potremmo morire, o potremmo passare in uno stato peggiore, ma magari ancora vivi. Ma io lo lascerei in pausa per non perdere la nostra partita nei primi 5 minuti di gioco. Cosa mi è rimasto da lavorare? Vediamo. Bisogna mettere qualcosa che corrisponda agli aspetti che sono elencati qua sotto. Qualcosa di bagnato, qualcosa di memoria e qualcosa di aspetto dell'anima. Allora, questo era bagnato. Forse questo libro può aiutarmi a mettere insieme i pezzi. Ci manca qualcosa di memoria, vero? Abbiamo la tempesta. C'è stata una tempesta. Ha rotto la nave come un uovo. Ok, 5 secondi, quindi attiviamo il tempo. Sì, questa struttura è identica al gioco precedente. Il che mi fa piacere, perché l'ho trovato un metodo molto creativo per svolgere le azioni. Collexus! Wow! Chapter. Eloquenza e understanding. La porta apre entrambe le vie. È affaticato. Elemento dell'anima. Allora, qui abbiamo gli elementi dell'anima. Possono essere usati di giorno e di solito si ristorano. Di solito servono per parlare con le persone o per craftare quindi sono un po' aspetti di, di ciò che noi siamo esuberanza, istinto, ritmo la parte di noi che sogna quindi, cosa dobbiamo mettere qua? se io metto un aspetto dell'anima yes, that's me what else is me? mmm No, in questo momento non è quello che dobbiamo fare evidentemente Possiamo mettere ancora qualcosa con te? No, perché non abbiamo altre memorie Sono bagnato, sto congelando Ma per ciò che posso dire, sono ancora vivo Hai ancora un po' di vita a non perderla ne hai bisogno se vuoi rimanere in vita. Cos'altro ti rimane? Perfetto, vediamo un po' se possiamo muoverci a questo punto per allontanarci da qua. Brunkrook Village, un santuario nella tempesta. Ho bisogno di aiuto per salire le coste nell'oscurità e la gente del luogo sembra sospettosa degli stranieri. Molto di più dalla ristorazione. Restaurazione e dal nuovo re perfetto, qui abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi che non deve essere scettico nei nostri confronti deve avere delle caratteristiche di sky e deve essere assistance ok eh, vediamo allora magari dobbiamo trovare un modo per parlare uno dei maninai che diceva non essere sulla spiaggia questo è quello che ci ha detto prima che non si dovrebbe attraversarla senza una guida L'anima umana ha nove parti. Fett è la parte dell'anima che sogna. La mia Fett è forte? Recupera. Le altre due saranno perse nel mare per adesso. Ah, devo scegliere quale voglio. Esuberanza e entusiasmo e istinto crescono dalla parte dell'anima chiamata core. Eloquenza understanding... Shopt. Eh, andiamo di fetta! Me ne pentirò amaramente, come qualunque scelta che compia in questo genere di videogiochi. Wow, sacco di... Oh, si sono spezzate. Mi fa già male il cuore. Però ho detto per adesso, quindi presumo che più avanti si potranno recuperare. Fette, tornate in forma di questo grazioso celeste... Quindi non è più affaticato, perfetto Cosa abbiamo ottenuto? Ereb Wist Fost e, e metal Allora, Ereb Orgoglio, compassione Ciò codiato e temuto Vista, percezione, ispirazione Tutti i doni della gloria La gloria è un'altra parte della cosmogonia Del gioco precedente non entrano nei dettagli qui di cosa si tratta, ma ovviamente parlando di gloria parliamo di qualcosa di potente, luminoso e potenzialmente bellissimo. Whist. Nome, memoria e ciò che rimane. La capacità di compiere scelte significative. Mmm. Whist. Uh, non mi piace per niente la sensazione delle altre cose che si distruggono Ma immagino sia necessario Ci sono ancora cose che non ricordo Ma ricordo che c'è qualcuno nel villaggio Che mi ha dato rifugio Se posso andarci Ah perfetto ci siamo ricordati quindi qualcosa di utile Che è un vecchio amico Ah no l'indirizzo di un vecchio amico Mr. Kille è colui che produce le bare a Brancrook Village Una volta ho scritto positivamente della sua poesia la sua casa è sempre aperta per me. Anche se mi ha chiesto di non menzionare mai la sua poesia front, di fronte a sua moglie. Ok, quindi possiamo trovare il rifugio da lui della notte, ma quando siamo arrivati al villaggio. Quindi, questo non credo possa essere messo. Io considero. Non puoi metterlo, puoi metterlo. Cash, skill, readable e memory. metti pausa che ti ho visto eh? Quindi che la salute va giù allora ora abbiamo un indirizzo cui dirigerci non credo che questo al momento ci permetta altro infatti shelter allora abbiamo ottenuto questo nuovo verbo che presumo sia parlare e conversare il villaggio è vicino ma è difficile andarci eh, il mio corpo bagnato attraverso la sabbia Vediamo un po'. Memoria, paura. La più antica e la più forte emozione dell'umanità è la paura. E la più antica e la più forte tipologia di paura è la paura per l'ignoto Lovecraft. Ecco che torna il buon HP Lovecraft. Um, possiamo chiedere aiuto. Cosa hai bisogno? Un elemento dell'anima che abbia caratteristiche di Nock, Hearth oppure rose oh rose nuovo non è un principio è un elemento di esplorazione interessante ma non deve essere assolutamente inverno interessante questo è inverno quindi non credo di poterlo mettere questo è moff che è la falena, questo qua che è un altro dei principi per la cronaca forse il mio preferito del gioco precedente la lanterna... Eh, la lanterna, scusate. La falena. È il pericoloso e selvaggio principio del caos e della ricerca spasmodica. Ho sognato di questa spiaggia e di questo vento? Se l'ho fatto, forse potrei ricordare il percorso che ho preso in quel sogno. Un percorso che porta alla luce. Sono sicura che seguire percorsi dei nostri sogni non sia assolutamente una buona idea in mezzo alla tempesta ma solo questo ci rimane quindi via Fett si è stancata come caratteristica buon uomo ci salvi assistenza del pescatore un pescatore dal Brankrug Village potrebbe guidarmi su dalla riva se si fida di me giusto perché prima ci ha detto che per guidarci devono fidarci di noi, giusto? C'era che non può essere scettico. Non può essere scettico. Allora proviamo a parlarci. Dove va? Ok. Parliamo col buon uomo. Uh, quali sono i tuoi affari? Guarda, conosco questo personaggio che scrive poesie bellissime. Tu non hai idea di quanto sono bellissime quelle poesie. C'è qualcuno che può parlare per te? Dal 1930 dalla restaurazione i locali hanno una crescente sospetto hanno un crescente sospetto per gli stranieri. Ah vabbè, ma io sono amico del Becchino. Cioè, amico del Becchino è sicuramente persona di fiducia, si sa. No? Si sì, ci porta su dalla riva! Non è più scettico, fa vedere? Overo è, è scomparso, credo. Allora questo possiamo portarli a posto Quindi guidaci Buon uomo uh. Allora Direi no Prima di esplorare cerchiamo ancora di salvarci Dal mezzo annegamento Un tranquillo villaggio di pescatori Che giace lungo l'ombra dell'isola deve essere vecchio quanto la Hush House stessa la Hush House è il nostro obiettivo penso che sia questa biblioteca di cui si parla nel, nel titolo dell'opera è stato santuario negli anni per gli esuli e per i sbandati allora vediamo un po' vecchio, cos'è? il refettorio ok, non è dove dobbiamo andare allora locked infatti ufficio postale locked the sweet bones uh, ah, deve essere la locanda ok oh, ecco casa di Mrs. E Mr. Kille c'è altro da vedere ah, perfetto zoomiamo così ok, il villaggio sembra abbastanza piccino ok, c'è ancora qualcosa qua casa degli smithy ah, o è casa o è il fabbro bisogna vedere se Smith è solo una denominazione o se è il loro cognome la casa di Kill ah, particolare Bare e Culle e lei è una un'ostetrica una levatrice e una balia interessante. la signora Kill è una balia alta e melanconica il signor Kille e il becchino e è secco in questi periodi di tribolazioni entrambi sono um, scontrosi verso gli stranieri hai bisogno di un'introduzione ma guarda ci siamo scritti sulle tue bellissime poesie oh, oh sì, ci fa entrare, bellissimo che cosa devo mettere? Sono... ah, sono bagnato sono, sono bagnatino, sono bagnatino, mi salvi Mi salvi Il signor Kill ha costruito lui stesso il letto Ho paura che l'abbia fatto con gli stessi utensili usati per fare le bare Non è confortevole, ma è asciutto, pulito e tiepido Poverino il nostro protagonista <ride> Sta così morendo di freddo Che gli va bene tutto Eccoci salute Finalmente ristorata Come si deve Ok Siedo a parlare Con i kills Mentre il vent sbatta le finestre il fuoco piacevole sono molto affamato e le gallette della signora Kay sono incredibilmente buone il signor Kay pretende di lamentarsi del cibo straniero nessuno ne è convinto memoria soddisfazione alcuni appetiti sono più facili da soddisfare che altri penso parli della fame quella è abbastanza facile se ti danno delle buonissime gallette brava signora allora, vediamo un po' che, giorno, che parte è mattina. Watch the day, open like door. Fermiamo il tempo e vediamo un po' la situazione. Allora, dezoomiamo il villaggio. Questi sono ancora segnati locked. Vediamo se magari abbiamo ancora da interagire con i signori kille Allora che oggetti abbiamo Qui deve andare Elemento dell'anima Qualcosa che sia O calice o inverno Qualcosa che non sia affaticato ah. Questo non va bene? Ho sbagliato Strano allora, è un elemento dell'anima, è inverno e non è affaticato, no? Eh, sì. Molto strano. Che else? Non credo ci possa andare, no, infatti. Deve avere come aspetto Grail Winter. Ah, non me l'avevassero preso. Il signor Kill ama... Uh... Ah, parlare un po' con me. Se non scegli un uh, argomento, il signor Kill offrirà aiuto ad amico. Allora, cosa potremmo parlare? E vediamo. Melancolico come sempre, gentile come sempre. Eh, accende il fuoco della cucina mi aiuta ad asciugare il libro. Oh, perfetto. Mentre so serve il sovrano, la nascita lascia sempre delle cicatrici, dice lei. Ma ci hanno aiutato ad asciugarlo, che carini. Questo rimarrà per sempre? Ok. Dry Autobook. Il nostro libro bellissimo, eccolo qua. Diario. Leggibile. Don catalogato. Cosa? Un gentiluomo fa delle cose ai suoi servi. Sempre la rosa dei venti. Mistero inverno. Challenge più grandi richiedono skill più forti. Interessante, quindi deve essere un mistero collegato all'aspetto mistico del winter. E ci ha ridato il nostro whist che, tra l'altro, non si è consumato. Perfetto. Adesso che abbiamo il libro, Silvery Book, è vero argento? Sento come se dovrebbe essere, come se dovrei ricordare. Andiamo a vedere che succede. Non lo metti direttamente qua? Considera il libro. ma che bello che è. Il mio diario. La tempesta ha così confuso i miei pensieri. Vediamo che succede se ci pensiamo, tanto in questo momento non abbiamo nulla che rischi di ucciderci, quindi vediamo che succede se lo utilizziamo per 30 secondi, se magari gli viene in mente qualcosa, magari me lo cataloga. Questa cosa del mistero dell'inverno mi curiosisce parecchio. Il mio diario, ma certo, la tempesta ha sconvolto i miei pensieri, ma ogni pagina che giro mi affamiliare. Inizio a ricordare adesso perché sono venuto qui, col tempo e con la quiete e con la pace. Eh, ricorderò di più, di più sulle tue origini le tue aspirazioni. Sono nel tuo diario. Cos'altro ci hai dato di bello? Un altro whist? Benissimo, vai ad aggiungerlo qua. Bisogna capire se possiamo poi mischiarli. Tra l'altro, ecco, adesso è catalogato, però è spuntato questo graziosissimo teschio. Cioè, l'abbiamo scelto per motivo estetico. Il magnate. Ho vissuto troppo a lungo, ma non sono pronto per morire. Ho assaggiato ogni cosa, ma non è stata abbastanza. Mi ha dato silenzio. Mi ha dato pace. No, datemi silenzio, datemi pace. Datemi la pace della neve. Forse noi siamo nell'inverno della nostra vita. È quello a cui fa riferimento. Un inverno sia cronologico di, di età anagrafica, che è un inverno mentale, e morale, sembra una persona spenta in un momento della sua vita in cui deve fare un po' i conti con se stesso, visto che l'inverno abbiamo visto che tratta le fini. Io ero ricco, ecco perché lo chiama il magnate, ma qualcosa mi mancava. Non sono più ricco. Eppure qualcosa ancora manca. A Schaus è un luogo di conclusioni, e qui, come bibliotecario, potrei trovare la mia. Il magnate è venuto alla casa per diventare maestro di Hushery, trovare la pace, ma poi completare il gioco anche diventando maestro di altre saggezze. Ok, quindi Hushery deve essere uno dei percorsi che avevamo visto. Ashri dovrebbe riportare al concetto di fare silenzio, di, di zittire, quindi in italiano lo tradurrei con qualche bella parola arcaica, non so, tacimento, o oh, tacimento è fighissimo, secondo me ci starebbe molto bene. A questo punto, ok, era di fin, quindi c'era già, ok, perfetto, quindi ci ha solo cambiato eh, il non catalogato in memoria, perfetto. Adesso, visto che abbiamo ottenuto il nostro diario penso che potremo finalmente tentare di capire come funziona quest'altra videata e poi probabilmente possiamo andare a concludere anche perché la mia idea era quella di fare un primo sguardo quindi non vorrei andare troppo per le lunghe anche se ammetto che mi sta incuriosendo tantissimo quindi forse per me giocherei tutta la demo non ho idea di quante ore possa durare però non so se abbia molto senso, credo che la cosa più utile sia farsi un'idea del gioco, che io avevo già in realtà molta intenzione di comprare, visto quanto ho amato il loro precedente capitolo e quante ore ci ho speso per riuscire a, a fare dei percorsi sempre diversi e a scoprire tutti i misteri possibili e non credo assolutamente di averli scoperti tutti. Quindi io sono già assolutamente conquistata come possibile acquirente, però sono curiosa di come funzioni questa parte dedicata alle saggezze. Allora, noi abbiamo messo il nostro diario qui. Oh, ok. B bisognava premere assegna. Trist. Il cambiamento e mh, la ricerca, il desiderare qualcosa. Ok, è una delle nove parti della nostra anima, quindi andrà qui, immagino. Oh, ha della falena. Della luna parte dell'anima. Perfetto. Questi invece, che cosa? Esplorare l'albero. Ogni abilità può appartenere a una delle due saggezze. Decidi quale assegnare qui. Deve essere illumination, non deve essere committed. Vediamo se sono tutti uguali, No. Questo è Asheri, ok, quello di cui parlava prima. Nictodromia. Viaggiare nella notte non è né più veloce né più sicuro. È per questo che lo facciamo. Schelecos... Eh. <ride> Scusate. Coleco Sofia, uno studio delle cose che non dovrebbero essere studiate, alcuni lo chiamano una saggezza. The Bosch, la saggezza del bosco, Primevo. preservazione, curare e ristorare. Birdsong, musica, indovidenti, miscellanea. Oromachistria, la legge, e ciò che non ne concorda delle ore e delle loro emanazioni. Ah ok, tipo le leggi divine. Itastria, alchemia, metallurgia, pirotecnica. Alte alterazione. Ok, però non abbiamo nulla di queste caratteristiche per il momento, quindi abbiamo visto come funziona il diario, che tra l'altro ci ha ridato, e poi probabilmente prendendo questi, questi percorsi avremo la possibilità di, di proseguire nelle varie direzioni. Qui incomincia la mia salita. Per imparare skill devi decidere dove nell'albero delle saggezze esse appartengono. Arricchisci la tua anima, tanto che cataloghi il mondo invisibile. Sì, probabilmente avremo bisogno dei, dei libri. Di cui parla il titolo. Allora, vediamo nel frattempo, essendo si fatto giorno, se riusciamo a interagire con qualcosa. Shaped. No, non ce l'abbiamo. Core, non ce l'abbiamo metal. Perfetto. Non ne abbiamo uno. Non ne abbiamo scelto uno, giusto? Tu hai bisogno di un'introduzione che non abbiamo perché l'unica che avevamo era questa qua ma allora, il diario, readable e non deve essere bagnato allora possiamo provare a mettere il diario la signora delle poste Ah, ok, il diario ci ha permesso di farci riconoscere come il bibliotecario nuovo dell'isola. Ho qualcosa per lei. E la dia, signora, cosa aspetta? Vediamo cosa abbiamo vinto. La signora delle poste... Tiene il cancello di un mondo più vasto. Nella sua mano sinistra il fulmine, <ride> che è per dire il telegrafo, e nella sua mano destra il tuono, che è per dire <ride> il telefono di Brankrug. Ah, l'unico telefono, perfetto. Vabbè, d'altronde siamo negli anni 30. Cosa abbiamo ottenuto? Half a pound. 10 eh, scellini. Una... Ok, ha una forma di valuta. Magari ci servirà la locanda. Welcome! Cosa sei tu di bello? Bravissima. Lettera. Posso rispondere a questa lettera quando sono a una scrivania per scrivere. Benvenuto! Il Trust si congratula con me per il mio appuntamento come bibliotecario della Hush House. The Trust mi assicura che provvederà lo stipendio promesso e i fondi per il mantenimento della libreria, ma mi ricorda che le risorse sono limitate e suggerisce che io cerchi assistenza dai locali. Facci sapere quando ti sei ben sistemato ed è firmato semplicemente The Trustees. Ok, ci ha dato delle cose interessanti, purtroppo niente che ci presenti alle persone di zona, neanche questo un'introduzione non abbiamo niente che funzioni da introduzione purtroppo cioè i soldi fanno sempre piacere ma dubito vengano concepiti come introduzione, vero? no <ride> il gioco non, non comprende la potenza del vil danaro in questo mondo e voi accettate del vil danaro quindi potrei provare Nel tempo dell'Eptarchia, colui che dà un anello è considerato generoso... Chissà di cosa parla? Forse di, di, di un passato inglese? In questo brillante e civilizzato secolo, eh, colui che compra una birra ha piacere nell'essere ricompensato ma sì, sprechiamo i nostri soldi così già per cominciare a, alla grandissima ci hanno appena detto che dobbiamo investire nella biblioteca ma noi andiamo a farci una birretta al pub di zona eh, però ci ha dato un sacco di roba dai sono stati soldi ben investiti ah ne ho spesi era? 120 quindi ne ho spesi 12 o era 150 e ne ho spesi 42 bella domanda oh, benissimo the sweet bones e la casa pubblica ok sì. Eh, quindi il, ri il ritrovo di Brankrug dai tempi di Cromwell <ride> la sua storia è notevole la sua birra no <ride> i suoi ospiti cercano un discreto eh, lavoro o discreta assistenza e, e si congregano qui perfetto vediamo cosa abbiamo ottenuto Ah, ok, il resto, quindi invece di avere quello che avevamo prima abbiamo una corona, una mezza corona e 12 scellini e 6 pence. Ok, non, non capirò mai <ride> La, co come funzionano le monete inglesi, no, a parte gli scherzi, non, ho, non mi vengono in mente adesso che quante siano una corona, uno scellino, però credo che non sia un problema. Pace dopo le perigliazioni. Un'altra memoria. Magari possiamo parlarne con la signora Achille. No, solo elementi dell'anima. E quello è un elemento dell'anima. Però no grail e non inverno. Tu che cosa sei? Moth. Quindi perché non, non va bene questo qua? Non ti piace? Ah, solo inverno. Moth, ok, ho letto male. Allora, mi sa che in questa parte del villaggio possiamo fare molto poco. Io proverei comunque a usare questa qua. Soldi neanche. Prima a vedere se ci possiamo muovere. Allora, il Cucurbit Bridge... Il ponte dell'isola, ogni ponte dura per centinaia di anni o due centinaia, dipende da come decide il mare. Questo è stato costruito nel decennio 1890 ed è il più, il più nuovo, ma questo non significa che sia nuovo. Ci serve assistenza che deve essere di forgia, un altro aspetto, lanterna, un altro aspetto e cambia a che fare col cielo. Allora, da quest'area qua ci risulta tutto locked, vediamo se possiamo tornare qui, abbiamo sempre bisogno di una guida. Potremmo cercare una guida adesso che ci penso al pub, quindi invece di continuare a sprecare i nostri soldi in birra, eh, vediamo un po' con la nostra fantastica eloquienzia. aiuto con le lettere. Potrei offrire aiuto con corrispondenza e aritmetica. Non ci sono scuole a Brankrug e non tutti conoscono le lettere. Ok, se invece utilizziamo questo... Fortune Telling! <ride> Ho guadagnato suffi sufficienti poteri mistici per predire la fortuna per denaro. Forse non dignitoso per un uh, bibliotecario di Ash ma i tempi sono duri. E eh, lo so, giovane. Questo è per un lavoro di fatica? Sì, un lavoro manuale. E il trist? Anche questo per il fortune telling. Niente di interessante. Memoria noi. Pense o elementi dell'anima? E però, se continuo a spendere denaro. Ah! Ok, posso... posso richiedere il lavoro di qualcuno. Vediamo se c'è di aiuto. Ah, uno scellino per il lavoro di qualcuno. Va bene. Il... I barbieri offrono moth e un po' di rose. E io però avrei bisogno qualcuno che mi aiutasse a liberare il ponte qui però sembra esserci al momento solo il barber di terrà pulito <ride> Sarà sicuro che tu non, non perda nessun gossip <ride> Ok, questa assistance potrebbe esserci utile Allora, vediamo un po' se può esserci utile Immagino che il buon uomo non possa esserci utile per riparare questo, vero? Però può essere una buona introduzione per andare dai fabbri Ah, deve essere cuore, forgia o edge. Tu che cosa sei? Sempre moff. Ok, abbiamo un modo di comprarci qualche altro amichetto. Non qua qui. No, sempre il barber. Vediamo un po' se la signora può ancora aiutarci a parlare di qualcosa di interessante. Anzi no, il signore, qui stiamo parlando. Potrei parlargli... Questo? Ah no, deve essere per forza una cosa bagnata. Eh, mi sa che non ho più niente di bagnato in questo momento. Se ti do dei simpatici denari. Niente. Vabbè, a questo punto raccontami qualcosa tu. sta faticato. ah ok, abbiamo la sua assistenza, perfetto, allora, pota alberi, lavoro in legno, consegna cadaveri, <ride> allora, vediamo un po' all'aspetto dell'inverno e della luna, è che mi sa che non era quello che ci serviva, però... Abbiamo sia un'assistenza che un'introduzione, quindi potrebbe permetterci di interagire con altri personaggi. Perché per il ponte ci sarà qualcuno che forgi, e quindi mi viene assolutamente in mente che dobbiamo farci amici, i fabbri. Riproviamo un po'. Allora, qual è la carta giusta? Ah no, tu non vai bene, non sei dell'aspetto giusto per farci diventare amichetti i di fabbri. Per quanto riguarda invece la chiesa, vediamo. C'era l'aspetto di luna, ma quindi deve aver, devi averlo tutti e tre? Mi sa di sì questo Ah, ok, ogni tanto non me lo prende, non so se è colpa del mio mouse o se eh, magari il livello di precisione del puntamento deve essere ancora gestito nella demo. Allora, assistenza dal Reverendo Timothy che mi invita per il tè, ma andiamo a prendere il tè, perché no? Siamo tutti amici in questo posto, io sono il nuovo bibliotecario, buongiorno. Io non vorrei dire, amichetti miei, però... Mm, io vorrei... Il tè del reverendo diventa freddo quando parla della post restaurazione e teorizza riguardo alle tradizioni pagane dei minatori. Il rettorio è adesso disponibile. Gossip di tipo Grail. Non lo so in questo momento cosa me ne faccio, ma sono sicura che i gossip siano sempre assolutamente utili. Qui, elemento dell'anima. Ah, posso studiare cose qui, interessante. Ho qualche elemento dell'anima, questo è la lanterna. Il reverendo ama le conversazioni, Preghiere e te, ci offre la assistenza Per due scellini. Maledetto. E prenditi No, due pensi non basta Tieniti a mezza corona Tanto ormai abbiamo deciso di sperperare tutto il nostro denaro Apprezza il buon uomo Maledetto Vediamo però che cosa ci, ci darà Che può essere interessante Un altro visto affaticato La sua assistenza un'assistenza di tipo lanterna di tipo knock la chiesa dell'ancancanceret sun strana chiesa uomo di cultura e il nostro resto perfetto Allora, andiamo a vedere, non mi ricordo se la lanterna era in uno di questi. No, troppo no. Ok, se andiamo invece... Elemento dell'anima. Ah, giusto, questo è per fare noi dei lavori. Il reverendo dubito che con la sua santità mi permetta di riparare il ponte. E invece sì! Che cosa? Non può fare la fede! Scusate. Abbiamo riparato il ponte. La Hush House è stata molte cose nel corso dei secoli. Incluso nel periodo notturno fra 1896 e il 1932, un Gaul Nessuno ricorda bene quel periodo ma almeno è significato che è stato pagato un nuovo ponte. Allora, andiamo a cercare Gaul perché non mi va assolutamente bene non sapere che cosa sia, anche perché è una parola particolare. Carcere! Perfetto! La nostra biblioteca è stata un carcere. Ok, adesso che è riparato, Come andiamo qui. Un cottage dove viveva... Ah, ok, il, il guardiano, perfetto. Fino all'incendio di sette anni fa. Ho bisogno di assistenza che sia. Forge, Nock o hearth. Tu mi sa che non è nessuno di questi, vero? No, mi sa che devo di nuovo chiedere al parroco. Ma quello mi, mi frega altri soldi. Sior parroco, lo so che lei è sempre lì, beh, che, che vuole il mio denaro. Oh no, lui sta affaticato, forse devo aspettare fino al giorno dopo. Sì. Allora facciamo passare il tempo in fretta. Vai. Perfetto. E sì, lui ama la conversazione e ama i miei soldi. L'unica cosa che non ho capito è perché non mi faccia accumulare le cose, tutte le volte mi costringe a, a cambiare i soldi di dimensione maggiore. Vabbè, tieni sanguisuga, dammi qualcosa di utile. Perfetto, qui proprio i soldi vanno come se non ci fossero domani, come se fossimo ancora ricchi, perché siamo stati un umaniate, ma non lo siamo più. Vabbè, almeno ci ha aiutato a fare que questa figata fi fighissima. Uh, ok, <ride> probabilmente vi chiederete perché ho reagito in questo modo così eccessivo, solo per la palizione di un'illustrazione, ma... Uh, dovete sapere che in Calte Simulator, che è un gioco che come accennavo prima io ho adorato e ho divorato, uh, non c'era nessuna forma di interazione dinamica con lo sfondo. Lo sfondo di un bellissimo ciano scuro era sostanzialmente una plancia di gioco neutra. Apparivano ogni tanto delle piccole immagini in sovraimpressione che davano un po' lo spirito di quello che stava succedendo in quel momento, ma nient'altro. Quindi il fatto che invece in questo gioco l'ambiente sia... Per quanto limitatamente, nel senso che questo non è sicuramente un gioco in cui le illustrazioni siano dinamiche, la possibilità di interagire con lo suono mi piace un sacco, perché se già il precedente gioco era interessantissimo e dovevi immaginare tutto tu tramite la lettura, il fatto di avere invece qualcosa anche di illustrato, oltretutto con uno stile che io trovo personalmente carinissimo, boh, vuol dire aprire molte, molte più possibilità. Sono, sono veramente, veramente incuriosita. Allora, ah, questi sono libri, li possiamo gentilmente fregare? Uh, Viaggiare di notte, volume 1, penso che questo faccia parte del, della saggezza che abbiamo visto prima sul viaggio nella notte, e il volume 2. Perfetto, quanto mi piace rubare cose alla gente è morta. Siamo tutti qui in questa condizione alla fine, ma non tutti noi... Siamo fortunati abbastanza. Ah, da essere stati. Accuratamente posizionati su un supporto di legno anch'io. Io mio teschio accuratamente posizionato su un supporto di legno alla mia morte. Oh, qui era apparso qualcosa. Io. Ah, forse qui posso. Beverage Ci sono alcune cose che è consigliabile più saggio bere al mattino E altre che è più saggio bere la sera Ma quindi se io metto questa che ha faticata oh mamma mia, 10, 15 Uh, roba, qui roba proprio avanzatissima Probabilmente ci, ci permette di fare del riposo ma anche magari di migliorare alcune nostre abilità. Oh, 50 secondi, vediamo. Mi piace molto la funzione di accelerazione del tempo che non era presente, almeno non in questa modalità nel gioco precedente. Wow! Ok, molto molto molto carino, perfetto. Adesso... Questa mi sembra di averla esplorata, andiamo a vedere nelle nostre saggezze cosa possiamo fare con questi bellissimi libri. Magari prima mi controllo qual è il loro percorso. Ah no, mi sa che... Codex, il readable... Forse lo dobbiamo prima leggere in qualche modo, prima di poter trovare... L'elemento di cui fanno parte, che a questo punto era questo qua. Nicodromia. Ok, penso sia questo, però mi sa che a questo punto dobbiamo, non possiamo metterlo qua e basta, perché infatti non ci chiede un readable, probabilmente dobbiamo leggerlo. Wow! <ride> um, I libri sono la memoria che non muore e eh, c'è già stato detto. Allora, aggiungi aspetti che corrispondono a quelli del libro, ok? Se uno è più di un mistero, devi decidere quale interpretazioni favorire. Wow. Ok, mi sto... <ride> mi sto divertendo tantissimo. E però non mi stai dicendo che tipo... Allora, io vado avanti con la mia Whist. che ormai è, è il mio spirito. Non ho skill perché sono un poraccio. Mi spiace, non ho ancora sbloccate. Memoria. Avevo delle memorie, perché sono di nuovo sparite? Ah, probabilmente le memorie spariscono se non le utilizzi nell'arco di tempo, ok. Infatti non me lo fa fare. Mm. Immagino sia la stessa cosa col volume 1. Posalo. Volume 1. Questo elemento, oh guarda come cambia, skill non abbiamo, memoria neppure, e non mi fa fare start infatti. Ok, dopo aver scoperto questo aspetto meraviglioso direi che possiamo concludere qui dando una veloce occhiata wow, a quella che sarà la Hush House. Entrare in questa stanza concluderà la demo. Ah, perfetto, siamo arrivati alla fine, anche se immagino che non abbiamo esplorato proprio tutto quello che avremmo potuto. Direi che come primo sguardo è una conclusione perfetta. Abbiamo bisogno di assistenza per proseguire. No, non voglio di nuovo pagare il tizio. Basta, vado a pagare il barbiere. Pur di non dare altri soldi al reverendo di zona, vado a pagare il barbiere. Ma perché non me ne fai aggiungere? Vabbè, cambiami mezza corona. Vabbè. Eh, barbiere va benissimo a me qualunque cosa va bene basta che non sia reverendo allora devo ammettere che rispetto al gioco precedente eh, si riesce a capire un pelino meglio dove si voglia andare non che fosse impossibile però parte dell'enigma del gioco precedente era comprendere appunto in che direzione proseguire in questo invece con un minimo di impegno mi sembra più chiaro ovviamente nei primi Boh, 20 minuti di gioco? Sì, penso che questi. questa prima parte si potrebbe tranquillamente fare in un quarto d'ora e venti minuti, noi ci siamo persi giustamente a considerare ogni singolo aspetto per avere un po' un'idea più... più chiara di quello, che... di quello che accade, ma direi che una ventina di minuti, mezz'ora, come demo, ci possono stare. Oh, si aprivano cose. fermata dalla House eccolo! Perfetto, direi che per concludere possiamo fare delle rapide considerazioni su che cosa ci è sembrata questa demo. Allora, durata perfetta per quanto mi riguarda per una demo, perché è stata in grado di mostrare un po' le meccaniche, è stata in grado di mostrare un po' eh, anche la narrativa del gioco, che riprende quella precedente, quindi scritta sostanzialmente, accompagnata da una sottile colonna sonora che è sempre presente, gradevole ma mai invadente. Gli enigmi per il momento non sono troppo complessi ma sembra appunto che l'albero delle saggezze sarà ben ben complicato da completare e visto il gioco precedente non mi aspetto niente di meno. Direi che complessivamente ha confermato quella che era la mia opinione precedente basata su, su trailer e su preview che gli autori avevano rilasciato in precedenza e cioè che è un gioco che ha un potenziale enorme esattamente come il suo predecessore e che non vedo assolutamente l'ora di mettervi le mani sopra. Spero che questa anteprima vi sia piaciuta, spero che abbiate piacere di mettere mi piace a questo video, di seguire il canale e di vederci per la prossima anteprima o per il prossimo walkthrough. Alla prossima! E un saluto, da Nifre e da Cosmoludica.